Ciao, sono Ilenia, frequento il corso Master 2018, oggi prepareremo dei cake pops al cioccolato. Ci serviranno 150 g di panna, 150 g di burro, 150 g di farina, 150 g di zucchero, 25 g di cacao amaro, 6 cucchiai di spalmabile, 125 g di cioccolato fondente, 2 uova, mezza busta di lievito.